E ok, signori, quindi avete fatto il vostro pezzo, spacca da morire, ma non avete diritti sul beat. Come si comprano le licenze? Come, come funziona? Quando comprarle? andiamola a vedere. Allora, quindi, innanzitutto, prima di spiegarvi che tipo di licenza acquistare, voglio spiegarvi quando serve acquistare la licenza, ok? In... Che fase si fa, per quale percorso, ok? Allora, io innanzitutto vi voglio indirizzare su un portale molto meglio di YouTube, ok? Praticamente i beatmaker caricano qua e poi caricano anche su YouTube. BeatStars, lo conoscete sicuramente. Qui è più facile trovare il beat che vi interessa. Si può cercare per BPM, per uh, stile, per uh, tipo di strumento, mood e quant'altro, ok? Potete anche cercare il vostro beatmaker al quale siete più affezionati e trovare i, i beat, ok? Allora, qui ci sono alcuni che ovviamente devi pagare e basta, altri che puoi scaricare free, ok? Però scaricare free, effettivamente, come c'è scritto anche su YouTube a volte, uso libre, eh, free free download, ok? Tutte quelle robe lì, fanno sempre interesse a un fattore di lucro, ovvero, vi spiego meglio, voi lo scaricate, su YouTube mettete il loro nome, eh, prod, in questo caso, ehm, Tony, ok? Però non esiste al mondo che voi potete lucrare sul beat che avete, anche se è free, ok? Quindi cosa vuol dire? Se voi prendete gratis, ad esempio, questo beat, a me piace... Lo scarico, ok? Non potete però, ad esempio, pubblicarlo su Spotify, perché anche se in minima parte però ci percepite denaro, ok? Quindi finché lo mettete su YouTube e su YouTube non guadagnate, perché anche su YouTube se mettete un pezzo e magari percepite guadagno su YouTube, ovviamente non potete farlo, ok? A volte ti riconoscono il brano e quindi... I guadagni fatti su quel singolo, singolo, scusate il gioco di parole, vengono poi dati al produttore Ma anche quello è ingiusto se ci pensate perché il 100% viene dato al produttore e non a te Che insomma ci hai pagato lo studio, ci hai scritto il pezzo e tutto il resto A meno che non compri la licenza La licenza che attenzione serve a dividere le parti, ok? Non ti dice il pezzo è tuo, solo tuo se tu compri una licenza, a meno che non compri una speciale che dopo andiamo a vedere, c'è sempre la possibilità che quel beat lo puoi trovare anche su con, con altri cantanti sopra, ok? e non ci puoi fare niente perché comunque sia, te compri un tipo di licenza, magari un altro compra un altro tipo di licenza magari un altro ci compra l'esclusiva e anche se hai pagato la licenza il beat ti viene levato di mezzo perché non hai più il diritto di cantarci sopra quindi come funziona? Se uno compra la licenza, quindi io ti do i soldi, e un altro compra l'esclusiva io non ho più il diritto su quel beat Allora compro direttamente l'esclusiva è, è, è quello che mi stai consigliando No, è un po' difficile Andiamolo a vedere allora, facciamo caso che, ad esempio, eh, mi innamoro di questo bit, ok? Ci scrivo sopra, tra l'altro, comprane uno, te ne regalo 9. addirittura qui fanno veramente degli sconti incredibili, vabbè. Andiamo a vedere, qui sul prezzo, vedete, sul carrello, come funziona il tutto. Ci sono, vedete, più licenze, cioè la, la base, quella dedicata a distribuzione, l'illimitata e, e l'esclusiva che poi andiamo a vedere ok ovviamente traccia un'offerta vedete che deve superare i, almeno i 400 dollari si parla di soldini per questo vi ho detto non è la strada migliore da prendere altre invece può essere che vediamo se le trovo no mm, altri ecco tipo questo ti impone solo la licenza base tu mi paghi 50 euro, ti do l'MP3 e puoi farci quello che vuoi. A meno che, ecco, vedi, non ti impongo io dei limiti. Andiamoli a vedere. Allora, facciamo finta di essere qui. Quale licenza acquistare? È questo che ci interessa. Perché questa costa 50, questa 150, 200, 400. Qual è la differenza? La differenza è ovviamente in cosa tu compri, ok? Basic, praticamente... Fra le prime due vi dico che grandissime differenze non ci sono, ovvero la basica ti dà l'MP3 o il VAV, cioè ti dà entrambe in realtà, e tu puoi distribuire. Vedete, puoi fare online. Quanti sono 100.000 stream, non di più. Ad esempio, ultimamente con Hermes, che lui è entrato in etichetta, semmai avessimo avuto un bit acquistato da qua lui ha superato le 100.000, dovevamo cambiare la licenza perché vedete qua ti, ti copre fino a 100.000 stream online ok non no profit live performance quindi se te vai a cantare in un locale e ti pagano anche se hai la licenza base non lo puoi fare ok lo puoi usare ovviamente per registrarci sopra questo è un discorso tuo non puoi passare in radio vedete ci puoi fare il music video, uno solo, quindi se te vuoi fare il lyric, il music video e eh, sti cazzi sopra non lo puoi fare, ok? E poi distribuire oltre 10.000 copie, te dirai sì io non le stampo mai 10.000 copie però, eh, ora vedete bene il discorso, io non mi ricordo com'è però, eh, su uh, uh, gli stream ogni... Ai tempi era 138 ascolti, valeva come una copia, ok? Quindi se fai 138.000 ascolti, vale come 10.000 copie vendute. È quello il discorso, ok? Quindi anche se non stampi il cd, le copie non vale solamente fisico da, da, da, da, da vendere, vale anche per il discorso online. Ok. la differenza fra i primi due vedete sono un po' i parametri qua eh, state un po' più larghi 500.000 stream io ve le auguro a tutti eh, potete fare due video non potete comunque andare in radio potete fare sempre eh, distribuzione di 10.000 copie questo è un po' limitativo perché eh, se eh, vedete fate tipo 500.000 stream, le copie le superate. Puoi fare un live ed essere pagato, però la cosa principale fra la base e la distribuzione, vedete, fra la prima e la seconda, che qui ti danno anche le separate. Quindi se il beat non suona benissimo, se vuoi comunque avere un controllo migliore una volta che registri tutto, compri questo qua e hai tutte le separate da dare al tuo fonico, così almeno può non mixare perché è già mixata, però aggiustare L'unlimited generalmente è quella via transitoria che non si guarda mai perché aumenta solamente vedete qua i dati si passa direttamente al full ok dove non hai più limitazioni perché già che sai spendere se sai spendere tanto vuol dire che te lo puoi permettere che stai facendo un bel progetto puoi andare direttamente sul full ma attenzione anche qua ti dico non hai limiti però c'è sempre il discorso che l'esclusiva se qualcuno la compra il pezzo è suo ok l'esclusiva è... è solo mio ok ho, ho l'esclusiva su questo bietto qua ti danno l'MP3, VAV, le tracce separate tutti vedete i servizi quindi puoi fare milioni su spot, puoi vendere Milioni di copie, puoi farci tutti i video che vuoi, puoi andare in radio, su infinite stazioni e tutto il resto, come qua, solamente che appunto abbiamo la esclusiva. E questo è un pochino il giochino di tutto ragazzi, non è un discorso molto lungo effettivamente, in base a quello che vuoi eh, fare, in base a quello che hai, così compri. Io quello che generalmente consiglio ai ragazzi, se fanno pochi ascolti, se il beat è già mixato bene, andate sulla base. C'è sempre tempo poi a cambiare, se superi le 100.000 ve lo auguro, a andare sul digital, ok? Se poi volete un controllo migliore, siete più eh, precisi, volete una roba fatta bene coi fiocchi, avete un fonico di fiducia, prendete la digital, quella con le tracce separate, così almeno... Potete anche regolare il beat sulla voce, il kick è troppo forte lo abbasso un po', lo snare picchia troppo su una determinata frequenza lo abbasso e così via. Quindi quelle da vedere, per quelli che mi seguono, che presumo siano tutte persone emergenti, ok, sono queste due. Quindi sia la basica che la distribuzione digitale. Se avete un progetto tra le mani enorme, a parte il fatto che vi consiglio sempre di lavorare con un beatmaker, se siete proprio innamorati di un pezzo, prendete l'esclusivo. Ok, mi è successo tra l'altro il discorso dell'esclusiva un paio di anni fa con un pezzo che facente parte del Brucalifuantem volume 1 che l'artista comprò, attenzione, quindi prese la licenza, però presero l'esclusiva. Io qua non posso fare più lucro, semplicemente. Mi hanno tenuto il video però, per fortuna. E se il video non l'hai ancora visto io ti consiglio di andarlo a vedere Se sei arrivato fino a qua e il video ti è stato utile Hai provato un po' di interesse Iscriviti Ti voglio bene E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi